Avvertimento urgente. Strage di uccelli causata dal 4G-5G? Già oltre 2,8 milioni di spettatori hanno visto la nostra trasmissione allarmante. Avvertimento urgente. Il 5G è un pericolo per il corpo e la vita. In questo avvertimento urgente viene tra l'altro segnalato che diverse centinaia di uccelli potrebbero essere morti a causa di una sperimentazione 5G. I servizi giornalistici pubblicati nell'estate 2022 sulla misteriosa morte di migliaia di rondini di mare hanno risvegliato l'attenzione verso questo tema. Sull'isola olandese di Texel, ad esempio, secondo l'Associazione per la protezione degli uccelli Jortsan, un'intera colonia di beccapesci, con circa 4.000 coppie nidificanti è stata sterminata quasi completamente. Gli ambientalisti hanno vissuto uno scenario apocalittico. Uccelli morti o in punto di morte giacevano ovunque. Più di 3.500 uccelli morti sono stati raccolti a Texel durante i primi mesi estivi. Molti altri, probabilmente portati via dal mare, non verranno mai più trovati. Nelle notizie pubblicate dai media, la morte degli uccelli viene sempre attribuita alla presunta epidemia del virus dell'influenza aviaria H5N1. Secondo il sito web olandese antennecart.nl, che documenta in modo molto trasparente l'installazione e o la modifica delle antenne di telefonia mobile, a fine maggio 2022 si era registrato un massiccio aumento dell'esposizione alle radiazioni nella riserva di Texel, e più esattamente vicino al villaggio di De Petten, ovvero dove la maggior parte delle rondini di mare colpite nidificava. Sei nuove antenne della Vodafone e 12 dell'operatore KPN sono state messe in funzione vicino a De Petten. Il numero delle frequenze trasmesse è aumentato in breve tempo da 5 a 11. Poco dopo è iniziato il dramma dei beccapesci, in pericolo di estinzione. Sempre più uccelli sono stati trovati morti. Sono state le nuove frequenze attivate con il relativo aumento dimostrabile dell'esposizione alle radiazioni a dare il colpo di grazia agli uccelli? Un'analoga tragedia degli uccelli si è verificata nell'estate 2022 nella riserva naturale olandese di Waterdunen, che si trova all'altro capo dei Paesi Bassi. Anche lì sono state trovate morte innumerevoli rondini di mare. Come Texel, Waterdunen si trova su una trafficata via di navigazione all'ingresso di un porto molto frequentato. Lì l'uso della telefonia mobile per la navigazione è molto intenso. Secondo AntenneCart.nl, l'incredibile numero di circa 300 antenne 4G in un raggio di circa 12,5 km è diretto verso Watterdunnen, una riserva naturale protetta. Circa 50 di queste antenne sono state aggiunte alle torri di telefonia mobile esistenti solo tra aprile e giugno 2022. Ciò ha comportato un drastico aumento delle esposizioni alle radiazioni per gli uccelli di Waterdunen, che sono stati altrettanto irradiati con molte nuove frequenze. Tuttavia, nella riserva naturale di yerseke a soli 30 km da Waterdunen, non sono stati trovati uccelli morti. Lì, la colonia di Rondini ha proseguito a prosperare impeccabilmente. Questa riserva in zona remota non si trova vicino a un grande porto, né su una rotta di navigazione. Qui, sulla base dei dati forniti da AntenneCart.nl, non è stato possibile rilevare alcun aumento significativo delle esposizioni alle radiazioni. È proprio a questo punto che la teoria dell'influenza aviaria, come unica causa della crudele moria di uccelli, crolla come un castello di carte. Da un lato ci sarebbe dovuta essere una trasmissione da un'estremità dei Paesi Bassi Texel, all'altra va Dall'altro lato, Kemur, situata a soli 30 km da Vatardune, non è stata affatto colpita. Non ha alcun senso. Inoltre, anche in Francia è stata segnalata la morte di migliaia di rondini di mare. Lo scrittore americano e critico sulla telefonia mobile Arthur Firstenberg sottolinea che anche lì poco prima erano state messe in funzione dozzine di nuove antenne 4G e 5G. Ciò nonostante, anche in Francia i media hanno citato la sola influenza aviaria come causa di morte. Questo presunto virus serve solo come capro espiatorio per distogliere l'attenzione da una causa completamente diversa? Nel caso degli uccelli morti all'AIA, di cui abbiamo riferito nel nostro primo avvertimento urgente, la lobby della telefonia mobile è stata ancora in grado di negare l'avuto in luogo di un test 5G. Attraverso la documentazione dettagliata di antennecart.nl, per la prima volta può essere chiaramente dimostrato un collegamento temporale tra l'installazione di nuove antenne e la morte di migliaia di uccelli. Per chiarire questo aspetto, è inevitabile porre una domanda seria. I gestori della telefonia mobile sono responsabili della morte delle migliaia di uccelli? Tre ragioni fondate confermano che ciò non è affatto assurdo. Primo. Gli elevatori di piccioni viaggiatori testimoniano che i piccioni viaggiatori possono perdere l'orientamento a causa della radiotelefonia mobile. Secondo. Dopo un'ampia revisione di 919 studi scientifici, il Ministero dell'Ambiente indiano conferma che le torri di telefonia mobile disturbano i sistemi biologici degli uccelli. Terzo, il professor Peter Sem ha condotto una ricerca sui diamanti mandarini per conto della Telecom e ha scoperto che le loro cellule nervose reagiscono alle radiazioni della telefonia mobile. Non gli fu permesso di pubblicare i risultati poiché la Telecom temeva un crollo negli affari. Quindi, grazie ai propri esperimenti, la Telecom sa che la telefonia mobile ha un'influenza sulla vita degli uccelli. In pubblico, tuttavia, lo nega. Perché la telefonia mobile non viene menzionata nelle comunicazioni pubbliche come possibile causa della drammatica moria di uccelli? Come dice il proverbio, chi paga l'orchestra sceglie la musica. I nostri mass media non agiscono forse esattamente secondo questo motto? Dopotutto, sono confinanziati in misura non trascurabile della lobby della telefonia mobile. E' forse questo è il motivo per cui il possibile nesso con la telefonia mobile viene semplicemente taciuto? Cari spettatori, la moria degli uccelli è dunque stata causata dal 4 o meglio 5G, contrariamente a quanto dichiarato dai media e della lobby della telefonia mobile, oppure no? Questo deve essere immediatamente esaminato al fine di fermare senza indugio un'ulteriore moria di uccelli. Tuttavia, dato che i mass media non prendono in considerazione il legame individuato con gli uccelli morti, come al solito, solo tramite il vostro aiuto può essere sollevata una protesta da parte della popolazione. Pertanto, contribuite a diffondere a macchia d'olio queste informazioni altamente esplosive. Sostenete questo avvertimento urgente inoltrando ora questo video al maggior numero possibile di persone nella vostra cerca di conoscenti.